Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Ask. Era tanto che non facevo un Ask e sono ben contento di farne un altro. Sto girando dopo Natale praticamente, ma voi mi vedrete a gennaio. E niente, iniziamo subito perché non so se mi basterà una parte sola oppure dovremo dividerlo in due parti. Comunque lo vedrete dal titolo e dalla durata sicuramente. Uh, iniziamo da facebook dove la prima domanda me la fa la mami giovanna paolucci e mi chiede ciao riccardo inizio io ti faccio questa domanda come consideri il natale io in primis come festa religiosa ma per molti è solo consumistica uh, in realtà ho già risposto a questa domanda nel tag non mi ricordo mai se è il mio o il tuo Natale, comunque te lo metto nelle schede anche se credo che poi tu lo abbia già eh, riguardato Così eh, puoi sapere un po' cosa ne penso, insomma, comunque brevemente dico anche qui che è un po' una scusa secondo me Per riunire persone che normalmente durante l'arco dell'anno non si vedrebbero o si vedrebbero meno mi stavo dimenticando di rispondere alla domanda di, del fidanzatore della mamma, quindi il papi virtuale di youtube Robert King del canale Robert King Comico e scrittore che vi invito a visitare, quindi aggiungeremo la sua domanda. <coughs> Lui mi chiede, ti consideri più babbo di babbo natale o più elfico dei malefici gnomi delle nevi? <ride> Non so se dietro babbo si nasconde il significato che viene dato, <ride> diciamo, anche in Sud Italia, quindi stupidotto. Quindi no, credo di essere purtroppo troppo intelligente, a volte vorrei essere stupido, caro papi. E eh, Ma purtroppo non è possibile, non si può regredire, a meno che non mi tirino una padellata in testa. Faccio questa domanda perché non tutti sanno che il giorno della natività il nostro spirito rinasce modellandosi in qualcosa di astratto e allo stesso tempo imprevedibile. La leggenda narra che il cuore potrebbe essere contagiato da una misteriosa forza occulta, quindi la tua risposta è importante per conoscere il futuro che aspetta l'intera umanità. Se continuiamo con questo analfabetismo funzionale, caro papino, si andrà e non un... si andrà, uh, come si dice, uh, ad una brutta fine, ecco, <ride> quindi questa è la mia risposta per te, spero di essere stato esauriente. Sontina F mi chiede, sei ad un bivio, la persona che ti fa battere forte forte il cuore, quella che rappresenta tutto ciò che desideri, ma sai che ti farà soffrire tantissimo durante la vostra relazione, oppure la persona posata, responsabile, che ti ama e che ti garantisce una vita serena, ma cui tu vuoi semplicemente bene. Chi scegli, bacioni. Partiamo col dire che la domanda è molto molto interessante e quindi sono molto felice che sia arrivata per prima perché non, non volevo arrivare, come si dice, in qualche modo stanco. In qualche modo stanco ad una domanda simile e quindi rispondere di fretta per la fretta di chiudere il video mm, Diciamo che sono un po' due estremi probabilmente voluti E quindi ti rispondo che sicuramente la persona la deve amare Il che porterebbe sulla prima opzione però bisogna eh, vedere un po' eh, quale sofferenza perché se per sofferenza intendiamo di sopportare una distanza temporanea, è un discorso che si sopporta, per amore si sopporta, o comunque altre cose, tipo che ne so, fa un lavoro pesante, eh, ci vediamo poco e eh, allora quella è un'altra cosa che si sopporta. Se soffrire vuol dire diventare servo a primavera, se soffrire vuol dire ad esempio... Il fatto che non si mostra con te in pubblico, il fatto che in qualche modo si vergogna di te che non, te, non, ti, pre non ti presenta agli amici, eh, alle persone care in qualche modo. Allora, quel tipo di sofferenza non mi sta bene. Eh, diciamo che eh, la mia persona è un misto fra le due cose. Perché non posso stare con una persona a cui voglio bene. Tutto. Michele e Fabio, ciao ragazzi, mi chiedono, eh, accetteresti un incarico politico e se sì, quale sarebbe la tua prima legge? Se non sbaglio, <ride> fra l'altro questa domanda mi era stata fatta all'altro Ask, ma siccome è molto lungo, <ride> non vi voglio tediare con mezz'ora di Ask, vi rispondo anche qui, eh, l'importante sarebbe sicuramente non diventare troppo famoso, troppo ai piani alti, perché poi la vita privata andrebbe un po' a, a passeggio, per non dire altre parole, eh, che poco family friendly, eh, però diciamo a livello non troppo famoso probabilmente accetterei e farei subito pressione per una legge contro l'omobi transfobia che... Eh, So che su queste cose ci, non sempre ci troviamo d'accordo, dopo il vostro video sull'omofobia, però io sarei molto molto severo, almeno a livello eh, pecuniario, eh, soprattutto a livello pecuniario, perché poi dipende anche dall'entità, nel senso, eh, uno, punire un'offesa verbale con la prigione mi sembrerebbe eccessivo, mentre la multa non è mai eccessiva. Se invece ci sono aggravanti del tipo che tu una persona la picchi o peggio ancora la uccidi, cioè mh, assolutamente carcere. E anzi, in caso di omicidio io darei proprio il carcere a vita senza nemmeno stare a pensare eh, per una matrice omobi transfobica. Alt Altra legge, non da meno, visto che mi riguarda anche questa una maggiore attenzione al dopo di noi è l'emergenza abitativa che spesso riguarda anche persone con disabilità quindi non deve esistere che qualcuno debba vivere con 283 euro al mese non deve esistere che qualcuno rimanga per strada perché non può pagare un affitto perché i soldi lo stato ce li ha quindi questa sarebbe un'altra legge non potevo farne una sola perché per me l'una non esclude l'altra vi ringrazio per questa domanda a cui sicuramente la risposta sarà stata diversa, quindi è bene che sia emersa nuovamente. Brother and Sister Travel mi chiede Hai in programma altri tatuaggi o piercing nel futuro prossimo o ritieni di essere a posto così? Allora, tatuaggi nuovi non ne ho in programma, onestamente parlando. Mi piacerebbe avere eh, idea e soldi soprattutto, per quanto riguarda una cover Una cover del mio primo tatuaggio, quello dell'Aquila Perché non mi piace più, non mi piace più il significato che mi ricorda E vorrei coprirlo Però il problema è che appunto eh, non sto lavorando più di tanto Ma parleremo del lavoro dopo in un'altra domanda E soprattutto devo avere una buona idea perché un tatuaggio è per sempre Clay e Bonnie, eh? sono sempre contento quando i nuovi iscritti mi fanno domande. Noi vorremmo chiederti cosa pensi dell'invidia. Credi che possa essere un sentimento buono per spronarsi ad essere migliori, per esempio? Oppure dai a questo sentimento una connotazione negativa? Allora, frattanto rispondo a questa perché poi ce n'è un'altra. Secondo me esistono entrambe, nel senso che io. Ad esempio mi trovo molto più spesso a provare la prima, ad esempio eh, quando ho visto che ci sono stati alcuni youtuber con una vita eh, sentimentale inizialmente non bella e adesso sono realizzati, ho cominciato a pensare che questa cosa fosse possibile anche per me, a proposito dell'invidia positiva. Contemporaneamente eh, esiste anche un'invidia negativa da cui io non sono immune Assolutamente perché sono un essere umano come tutti voi Cerco di tenermene lontano perché è tutta l'energia negativa che non fa bene allo spirito e all'anima Però non sono eh, immune L'altra domanda sempre di Clayton Bonny è Se fossi un personaggio di un libro quale saresti? Beh mm -hmm. Sembrerò scontato, ma neanche no, perché in realtà voglio arricchire la mia risposta scontata. Sarei un Harry Potter, però un po' più forte e un po' meno fortunato. Cioè, tu che segui la saga sai di cosa sto parlando. Nel senso che comunque Harry Potter... Per tutti, e, per tutti e sette i libri e otto film c'è sempre un gran numero esagerato di botte di culo. Io invece vorrei essere un Harry Potter che si sì, riesce inevitabilmente a con, con l'aiuto degli altri, però nello stesso tempo eh, un po più un po' più di talento, un po' più di di attributi e fa anche un po' più da solo un Harry Potter rivisitato questa è la mia versione personale di Harry Potter, tant'è che Harry Potter non è il mio personaggio preferito della saga strano ma vero Cibo Mania mi chiede ovviamente la mia domanda è qual è il tuo piatto preferito allora cara diciamo che io faccio prima a dirti ciò che non mangio di base, di base non mi piace il finocchio cotto al gratin Mentre, invece, ad esempio, io non avrei problemi a mangiare un'insalata di gnocchi. È proprio la, la variante del gratin che non mi aggrada. E poi, non mi piacciono le barbabietole. Casomai, al massimo, sul, sullo spuntino salato la crema di barbabietole. Al massimo, proprio, ma non di più. E, e basta, credo. Per il resto, mi piace praticamente tutto. Si può dire. Certo, se ti dovessi dire, facciamo così, eh, tre piatti preferiti. Da buon italiano la pizza, soprattutto come viene fatta a Napoli, come si deve. In inverno, pasta con le lenticchie. Mentre in estate eh, mi piaceva tanto una pasta fredda che mi faceva la mamma di una vecchia amica. Perché eh, era appunto, vabbè, pasta ovviamente con ehm, olive verdi snocciolate, eh, groviera o svizzero, insomma quel tipo di formaggio lì e peperoni e zafferano in cottura, buonissima. E poi mi piacciono molto i dolci anche, tutti i tipi di dolci, semmai evito quelli con troppa gradazione alcolica perché non... Non regola col proprio niente Zero Non mi fate pregare perché no Il canale del benessere Claudia Bardi Con cui ho fatto anche una collaborazione Che casomai mi metto nelle schede Mi chiede Di che colore è la vita vista da Riccardo Bacissimi tesoro ah, Bacissimi anche a te Ciao cara Allora di che colore è la vita ehm, Diciamo che Ecco Adesso arriva è una risposta profonda, diciamo che come tutti, come tutti, ma forse un po' più di altre persone della mia età, la mia vita ha cambiato spesso colore, nel senso che da bambino ero molto sulle nuvole, come tutti i bambini. Poi però, eh, mm, e quindi la mia vita poteva essere tipo, non lo so, di un bel azzurro, ecco. Una serie di accadimenti hanno fatto presto a, a portarmi una serie di, di eventi neri, neri, molto neri, per i quali io avevo cambiato idea, non, volevo, non avevo più voglia come prima di essere al mondo. Non so nemmeno come sono ancora qui a dirtelo perché erano veramente dei momenti molto molto brutti. Adesso mi colloco nel mezzo, non sono nel nero, non sono nel rosio, perché comunque ci sono ancora tante cose che voglio vedere realizzate per stare il meglio possibile, però adesso non lo so, un, un colore tenue pastello nel mezzo fra il nero e magari l'azzurro. Ricette risate in pochi minuti, il canale di Clara e Mirella, però ultimamente è gestito di più da Mirella, bene devo dire, quindi credi di più nelle tue capacità, Mirella. Qual è il regalo che vorresti per Natale e cosa faresti se si realizzasse il tuo regalo? Dal tono della domanda io credo che mm, sia inteso un regalo in senso ampio, no? E quindi ti rispondo in senso molto ampio. Il maggior regalo, come dico praticamente in tutti i video in cui ne ho l'occasione, non ne potrete più di starmi a sentire, ehm, sarebbe la costruzione di una mia famiglia, quindi di un compagno. Diciamo che in questo momento ti dico senza figli, però eh, Einstein diceva che solo gli stupidi non cambia mai idea. Quindi in questo momento senza figli. Poi... La vita non si sa mai Cosa farei se si realizzasse? Beh, ehm, ti rispondo in maniera molto scaramantica Sto girando questo video il giorno dopo Natale Domani incontrerò una persona con cui ho tantissimi punti in comune però giustamente anche lui mi risponde step by step che in inglese tradotto vuol dire passo dopo passo E um, questa cosa mi ritrovo mi ritrovo profondamente in questa cosa per cui eh, se questa fosse la realizzazione del mio desiderio un domani più in là in privato mi farò un bel pianto proprio di quelle a rubinetto poi farei il possibile per coltivarla perché l'amore è un po' come le piante se non lo coltivi muore io la vedo così nella speranza che ovviamente dall'altra parte sia la stessa cosa e sicuramente crederei di più nella vita perché finora sì, ho, ho imparato a credere in me stesso Però nella vita poco e, e nella vita, scusando il gioco di parole Bisognerebbe riuscire a credere sia in se stessi che nella vita stessa Per essere più sereni Ragazzi alla fine ho deciso di concludere prima perché stava venendo troppo lungo Vi annuncio però che ci sarà una seconda ma non una terza parte Quindi perdonatemi se la seconda parte sarà un po' più lunga